Oggi è, siamo al quinto incontro della serie su come affrontare tempi difficili con cura, creatività e coraggio. E siamo al secondo incontro sulla creatività. Ricapitolo brevemente, nel primo incontro abbiamo visto quanto sia, nella prima serie, quanto sia importante la dimensione della cura nella pratica. E l'abbiamo visto prima come cura della pratica in sé, come il fare questa cosa con estrema attenzione. Il secondo incontro è stato dedicato invece alla cura di se stessi eh, tramite Samata, il fermarsi. Il terzo incontro alla cura degli altri tramite Metta, cioè la gentilezza amorevole. Eh, nel quarto abbiamo affrontato il tema e praticato della creatività nello Zen. Oggi tratteremo di meditazione e poesia. Non ci sarà molta teoria, faremo soprattutto pratica. E ci sarà anche un intervento di un ospite graditissimo che è Silvio Anselmo, che è un partecipante abituale di questi incontri che non potevo non eh, far partecipare in prima persona, perché è un poeta, un poeta molto bravo. Io su Zanin De Siti pubblico eh, spesso le sue poesie, perché sono poesie anche molto attinenti alla pratica, e, e, e ci possono aiutare eh, anche nella nostra pratica personale. Perché meditazione e poesia? La poesia, come sapete tutti, è un tipo di testo inusuale. Non è come la prosa, che nella prosa, se si deve raccontare o spiegare qualcosa, si spiega nel modo più chiaro possibile, più esplicito possibile, mentre invece nella poesia subentra un'altra dimensione ehm, più, più intima, eh, meno, meno evidente, anche come significato a una prima lettura, a un primo ascolto. E quindi, diciamo, la lettura e la comprensione della poesia eh, sono legate a una dimensione più intuitiva e meno razionale. No? E quindi, già per questo sono più vicine alla dimensione della meditazione, nella quale la quale meditazione è una, una pratica: non si può neanche dire un'attività, una pratica che ci aiuta a comprendere meglio, ad arrivare a una comprensione profonda ma che non è una comprensione razionale, non con il ragionamento, ma entrando a contatto con una dimensione in particolare che è di vicinanza col corpo, con gli stati d'animo, con gli stati della mente, che è più implicita, più intuitiva che non quello a cui potremmo arrivare con il ragionamento. E quindi in questo la poesia è in qualche modo vicina alla, alla, alla meditazione e può anche aiutarci a meditare, perché eh, tramite quella visione che ha avuto il poeta possiamo farla risuonare dentro di noi, e adesso lo, lo proveremo, eh, per eh, attivare una conoscenza di tipo diverso. L'altro elemento pure eh, importante della poesia che, che la avvicina alla meditazione è che ci aiuta più di altri tipi di testo a entrare nel momento presente. Perché mentre i testi, un normale testo in prosa che può avere una... Eh, nel quale si sviluppa un racconto e quindi nel racconto si va... Eh, si fa riferimento a uno sviluppo temporale o un ragionamento nel quale comunque eh, si fa sempre riferimento a qualcosa che ha a che fare col passato, o col futuro nella poesia più tipicamente si entra eh, diretti a contatto con il momento presente un esempio che voglio farvi forse il più evidente di tutti, anche uno dei più famosi, è quello di un famoso haiku, cioè una brevissima composizione poetica eh, di tradizione giapponese, composta da Basho, che è stato un poeta eh, zen del XVII secolo. E questo haiku fa così. Vecchio stagno, una rana salta, splash. O perlomeno questa è una delle tante traduzioni possibili. No? Vedete che questo, questo haiku... Non, non, ci, non ci porta a chissà quali sviluppi eh, cognitivi, di ragionamento, razionali, ma ci porta a quell'immagine in quel momento della lana diretta e questo qua infatti ha molto a che fare con lo zen nel quale si privilegia un sapere intuitivo anziché, eh, che, anziché razionale e, e anche un, nello Zen, anche un'altra caratteristica che avevamo visto l'altra volta è che nello Zen anche l'illuminazione non è qualcosa che si raggiunge con un lungo sforzo, con una pratica progressiva verso qualcosa, come peraltro è presente in altre tradizioni di meditazione, nel quale per esempio ci sono vari, eh, in certe tradizioni ci sono anche diversi livelli di assorbimento. No? Nello Zen... Eh, l'illuminazione, il satori, eh, il nirvana si può raggiungere in qualsiasi momento durante qualsiasi azione della vita, anche eh, mentre stiamo eh, guidando la macchina o stiamo al gabinetto. Eh, e quindi eh, il momento presente è veramente quello che conta. Adesso volevo ehm, iniziare e Particheremo in questo modo. Se nel frattempo, mentre io cerco la poesia, ma ci metterò dieci secondi, vi preparate nella posizione di pratica che preferite e che prob probabilmente avrete già assunto, perché ormai siete abituati a questo tipo di incontri, eh, vi leggerò la prima delle poesie. Eh, oggi... Esploreremo la poesia con vari autori di vari per lo più contemporanei, ma anche, anche, anche del passato. La prima poesia è di una autrice contemporanea, non molto conosciuta come poetessa, ma vedrete, Martha Potterwaite, e adesso, dopo aver suonato la campana, vi comincerò a leggere il testo di questa poesia che si intitola Radura. E quindi iniziamo con tre suoni di campana, una volta per tutti, e poi suonerò, su, beh, suonerò di nuovo ogni, ogni poesia. Facciamo tre respiri profondi per essere sicuri di connetterci col corpo e col momento presente in questo luogo. Sentiamo che, le, che i muscoli delle spalle e del collo siano rilassati, la bocca, i muscoli del viso. E magari accendiamo anche un mezzo sorriso, così da trasmettere al corpo una, una piccola spinta positiva. E del resto non stiamo facendo niente di particolarmente serio, possiamo anche sorridere. Radura, non cercare di metterti al servizio di tutto il mondo o di fare qualcosa di grandioso. Piuttosto crea una radura nella fitta foresta della tua vita e aspetta lì, pazientemente, finché la canzone che solo tu puoi cantare cada nelle tue mani raccolte a coppa e tu la riconosca e l'accolga, solo allora saprai come darti al mondo così degno di essere salvato.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 Una poesia che ci invita a fare uno dei movimenti fondamentali della pratica è quello di placare per un momento il nostro desiderio di cambiare la realtà e fermarci, creare spazio. Vediamo cosa succede quando più che occuparci di qualche cosa, di preoccuparci, di attivarci, la nostra priorità è unicamente quella di creare spazio nel nostro cuore e nella nostra mente, creare questa radura nella fitta foresta della nostra vita così piena di impegni. Adesso passiamo a un'altra poesia di un'altra poetessa contemporanea, molto più famosa, anche scomparsa, Alda Merini, con la quale potremo entrare in contatto con una dimensione che spesso prepotentemente entra nella pratica quando siamo a lungo in silenzio, che è quella del passato. Questa poesia è Il mio passato di Alda Merini. Spesso, ripeto sottovoce, che si deve vivere di ricordi solo quando mi sono rimasti pochi giorni. Quello che è passato è come se non ci fosse mai stato. Il passato è un laccio che stringe la gola alla mia mente e toglie energie per affrontare il mio presente. Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto. Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato e il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, già che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.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 Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, già cioè che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Questa poetessa, con quest'ultimo verso, non esiste altro tempo che questa meravigliosa istante, già senza bisogno di altre considerazioni, ci aiuta molto a entrare in contatto con la bellezza del momento presente. Già solo stare in compagnia di questo verso può essere un grande supporto a questa pratica. Non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Proviamo a sentire proprio nel corpo cosa si prova quando siamo liberi da dal ricordi, dalle, soprattutto dagli stati d'animo legati al passato e anche da quelli del futuro, di ciò che ci aspetta, di ciò che dovremmo fare. Cosa proviamo? Non stare con, solo con questo istante. Su questi elementi potremmo praticarci molto più tempo, ma come vi ho detto questi incontri sono lezioni e quindi sono, stiamo facendo soltanto delle pratiche semplificative. Ora passiamo a un'altra poesia ancora e, di, di Rumi. Rumi è stato un, un, un poeta persiano vissuto nel... XIII secolo, che è considerato un'importante un figura nell'ambito eh, del sufismo. Eh, il sufismo è la corrente spirituale dell'Islam eh, ed è anche considerato il, il fondatore del movimento dei dervisci rotanti, che è quei, diciamo, quelle persone che attraverso la danza della rotazione del corpo su se stesso, eh, raggiungono dei ele elevati livelli di assorbimento. Notate come eh, in questa scelta io ho selezionato poeti, mh, nessuno dei quali è di, di, diciamo, di tradizione tra virgolette buddista. La prima eh, Martha Potter White è una, addirittura un una sacerdote, un prete una donna prete metodista eh, che sta in America. Eh, Alda Merini non, non era eh, una, una poetessa laica. Qui si, di fronte, siamo di fronte a un poeta eh, musulmano e poi vedremo un'altra poesia ancora prima di passare a, a Silvio Alzello. Questa poesia si intitola La Locanda, è molto conosciuta nell'ambito mindfulness e meditazione perché sembra proprio scritta apposta. L'essere umano è una locanda. Ogni mattina arriva qualcuno di nuovo. Una gioia, una depressione, una meschinità. Qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto come un visitatore inatteso. Dai il benvenuto a tutti. Intrattieni tutti, anche se è una folla di dispiaceri che devasta violenta la casa spogliandola di tutto il mobilio. Lo stesso tratta ogni ospite con onore. Potrebbe darsi che ti stia liberando in vista di nuovi piaceri. Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia, va incontro sulla porta ridendo e invita ad entrare. Sei grato per tutto quel che arriva perché ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Rileggo la poesia. L'essere umano è come una locanda. Ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.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 ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia, vai incontro sulla porta ridendo e invita lì ad entrare. Sii grato per tutto quel che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell'aldilà. Potremmo interpretare questa poesia come invito ad accogliere tutto ciò che c'è nella vita, e lo è certamente, ma anche come guida a una pratica di meditazione nella quale ci esercitiamo ad accogliere, accogliere anche con gioia o quantomeno con consapevolezza tutto quello che si presenta nel corso della pratica, che siano stati d'animo spiacevoli, sensazioni spiacevoli del corpo o sensazioni piacevoli, pensieri, accogliere tutto con equanimità. Ecco, accogliamo anche questo suono di campana che ci interrompe un po' precocemente con lo stesso atteggiamento. Ultima poesia di quella che leggerò io. È una brevissima poesia di un'attrice italiana, un'altra attrice italiana contemporanea, Patrizia Cavalli, tratta da un libro uscito da pochissimo, da qualche mese fa, per Audi. È una poesia molto breve che ci mette... Come vedete, in dimensione con un'altra eh, dimensione importante della pratica. Cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente? Ostilità perenne alla felice colpa di essere quel che sono, il mio felice niente. E rileggo la poesia. Cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente? Ostilità perenne alla felice colpa di essere quelle che sono, il mio felice niente. Un'altra cosa che notiamo quando pratichiamo è che c'è questa persona così petulante che sa sempre aggiudicare ogni cosa che facciamo. Con la pratica possiamo entrare in contatto con questa parte del nostro sé e accoglierla con un sorriso e ovviamente lasciarlo andare. Adesso passo molto volentieri la parola a Silvio Anselmo, che, che è di, del quale non ho visto, è un sacco di gente fare entrare. Passo la parola a Silvio Anselmo, è, del quale ho pubblicato su Zen in the City e continuo a farlo molte poesie perché le trovo particolarmente non solo utili, ma Belle anche perché lui affronta ogni cosa, anche le cose serie, anche le cose pesanti, con leggerezza, col sorriso sulle labbra, come io penso sia abbastanza giusto che sia. Silvio, eh, devi, devi, Ecco, perfetto, devi attivare il, il microfono. Ho aperto, ho aperto il microfono. Ti voglio Perfetto. chiedere una cosa, dopo averla letta aspetto qualche minuto e la rileggo come facevi te? Fai, fai come fai. Sei libero di, come, di fare come preferisci. Va bene. Poi no, l'importante è che ci fai capire quando è finito. Sì, sì, beh, dopo la seconda volta, aspetto un po' dopo la prima e poi la rileggo poi dopo finito. Perfetto. Parla a voce alta che non si sente tanto forte. Ah, Aspetta, alzo un po' il sonoro allora. Il titolo è Continua ad accadere la vita. Continua ad accadere la vita, naturalmente, ma in me il silenzio. Il mio cuore accoglie e non dice, né abbraccia o respinge commosso dalla bellezza e dal dolore. Vede in silenzio il disperato accanimento. Che domina il mondo per la risposta bramata, insoddisfacente, e accetta l'essere così delle cose. L Irripetibile accade ogni secondo e scompare per il nostro sgomento. Eppure, in silenzio, c'è anche la comunione, che non cerca risposte e sente riposante accettazione.